Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, che bella giornata oggi, ha piovuto fino a ieri e oggi vi mostro un po' come funziona il trapianto delle piantine qui nel compost, direttamente nel compost. È un'esperienza nuova per me, però è un circa un 20 giorni che continuo a mettere piantine, oltre a un po' di semina. La semina sono quelle delle lattughe lì. Tutte quelle che vedete sono piantine che ho già messo nelle scorse settimane. Eccole qui, guardate che belle. Ma volevo farvi vedere un attimino come funziona il trapianto semplicemente nel compost. Magari qualcuno di voi, come me, fino a poco tempo fa non sapeva neanche di cosa si parlava. E vi faccio vedere quanto è comodo, quanto è semplice e veloce. Allora, le piantine da mettere sono una parte di queste. Le vedete schiacciate perché stamattina ci ho trovato uno dei miei gatti che ci ha camminato sopra. Ragazzi, poi però è difficile perla perla sul mais ma porca miseria dai vieni via di qua dai incredibile uno. Ma si sdraio vuole le coccole questa dai porca miseria e quindi è meglio che le trapianti subito perché sennò poverina non si riprendono più allora io qui avevo già fatto un foro uso semplicemente questo attrezzino qui è di una semplicità incredibile schiaccio sotto via tutto il pane di terra eccolo qui con le piantine speriamo si riprendano semplicemente metto nel foro appoggio la terra intorno basta finito è veramente molto molto semplice il compost ovviamente è morbido quindi questo va giù da solo questo piantatoio può capitare che non tutto il panetto di terra venga fuori comunque è importante che noi abbiamo le radici ecco le metto anche leggermente in profondità. Eh. Metto giù, accosto la terra e ci lascio, se posso, se riesco, un pochino di profondità in modo tale che poi venga raccolta l'acqua. è molto drenante questo compost qui, quindi l'acqua viene lavata via subito, viene assorbita immediatamente. Non ho il rischio di avere ristagno idrico qui. E questo è un altro vantaggio che non ci avevo pensato all'epoca quando l'ho comprato. Guardate che bella questa. Se solo i miei amici gatti non l'avessero schiacciata. è ancora bagnato perché è piovuto fino a ieri. Però un goccio d'acqua glielo do lo stesso perché per minimizzare un po' lo stress del trapianto. Fatto. Qui ho della bietola, guardate che bellina che è, anche questa sta iniziando a soffrire. Questi invece sono dei radicchi che avevo salvato dall'orto invernale. Vedo che piano piano si stanno riprendendo fin dove arriviamo, ma... ecco qui ho messo un po quello che avevo purtroppo come vi dicevo i gatti hanno un po rovinate ma pazienza dai, spero che si riprendano giusto giusto una bagnata per farle riprendere ma il compost è già bagnato quindi basta così ok ne approfitto in chiusura di video per farvi vedere un po quello che è venuto fuori con queste giornate di pioggia queste le avevo trapiantate forse dieci giorni fa queste invece le ho seminate adesso ve lo dico il 26 di marzo e hanno preso tutte praticamente due file avevo fatto qui un po di insalatine anche queste le avevo trapiantate a metà aprile queste un po prima le ho trapiantate il 16 di aprile quelle le avevo salvate trapiantate hanno passato l'inverno si erano un po rovinate le ho potate insomma passatemi il termine dai le ho ripulite e le ho rimesse nel compost si sono riprese benissimo con le piogge queste sono le prime che ho messo queste le avevo trapiantate a marzo siamo verso la fine di aprile si sono riprese quasi tutte stanno cominciando a venire fuori le foglioline quelle colorate guardate che belle che sono danno un tocco di colore a tutto il cassone ne approfitto per farvi vedere una cosa ho poche infestanti qui ne ho veramente poche ma quando vengono bisogna toglierle praticamente subito questa l'avevo già tolta. Sotto questo cassone qui non ho messo il cartone perché non ce l'avevo. Lì invece, guardate, c'è un pezzo di cartone che esce. Lì infestanti ancora non ne ho viste. Qua cominciano ad arrivare. Eccole qua. Adesso io dovrei andare giù e cercare di togliere tutta la radice, ma non ho con me l'attrezzino. Tolgo questo, copro, tolgo la luce e piano piano lei si indebolisce. Sì, comunque l'ideale sarebbe andare giù con una palettina e togliere tutta la radice. quindi abbiamo un'altra, questa non è opera mia. Quindi la differenza tra l'usare il cartone e non usarlo c'è. C'è e si vede. Infatti sto mettendo da parte i cartoni perché ho capito che è un buon metodo per rallentarne la crescita. Vedete questa? Ne abbiamo un'altra ecco diciamo che è abbastanza veloce adesso questa è perché ho tagliato l'erba prima è abbastanza veloce come pulizia dei cassoni non c'è molto da fare e questo mi piace adesso devo vedere come si comporteranno quei mesi a venire ma se questa è la premessa sono veramente contento bene dai volevo solo farvi vedere quanto è semplice ma, come dicevo il primo anno anche per me quindi ho notato che è veramente uno spettacolo fare trapianti direttamente nel cassone, è semplice, è veloce e funziona bene. Se vi può interessare come spunto ne sono veramente contento. È tutto per oggi, dai vi ringrazio per essere stati con me, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con qualche vostro amico se magari avete qualche amico interessato sui vostri social, mi aiutate a far crescere il canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.